Continuiamo lo studio sulle grandezze sinusoidali facendo alcune considerazioni sulla loro origine e sul loro utilizzo. Allora, il perché nello studio delle elettronica e dell'elettrotecnica in generale si, si utilizzano le grandezze sinusoidali è dovuto al fatto che eh, le macchine elettriche con le quali si, producono, eh, si produce energia a livello industriale per tutti gli usi dei quali, per i quali siamo abituati appunto utilizza delle macchine che sono in grado di eh, generare in modo efficiente eh, con altissimi rendimenti andamenti, grandezze, tensioni e correnti avventi in un andamento di tipo sinusoidale. Questo perché si tratta di macchine eh, rotanti eh, chiamate in generale alternatori, che eh, appunto per eh, la caratteristica di ruotare nel tempo producono delle eh, grandezze elettriche che hanno andamento sinusoidale e questo sarà anche più chiaro andando avanti con le eh, spiegazioni consideriamo quindi la generica grandezza sinusoidale GdT qua rappresentata e questa sappiamo essere esprimibile in, nella forma A seno di omega t più in generale un angolo di fase di sfasamento φ. Eh, in particolare la grandezza qua rappresentata eh, sembrerebbe presentare una fase φ uguale a zero, ma consideriamone comunque l'espressione generica nel tempo in cui compare anche la fase Φ. Risolvere circuiti elettrici o comunque determinare le relazioni tra grandezze elettriche che hanno questo andamento nel tempo non è semplice perché eh, dobbiamo risolvere in genere equazioni, somme, differenze, rapporti, prodotti di eh, grandezze che hanno andamento di tipo sinusoidale e sicuramente eh, risolvere equazioni o comunque effettuare dei calcoli con queste espressioni non risulta facile. Per semplificarci le cose fortunatamente esiste un, uh, un metodo applicabile a una, a una grande generalità di casi pratici che ci viene in soccorso. Il, il metodo è quello che fa riferimento alle reti elettriche in regime sinusoidale quindi partiamo da definire che cos'è una rete elettrica in regime sinusoidale una rete elettrica in regime sinusoidale non è altro che un generico circuito in cui tutte le grandezze elettriche, quindi tutte le tensioni e tutte le correnti nel circuito sono di tipo sinusoidale, quindi iniziamo col definire la condizione che tutte le grandezze elettriche quindi stiamo parlando di tensioni e di correnti. Tutte le grandezze elettriche, tensioni e correnti sono sinusoidali, con la particolarità inoltre di essere, come si dice, isofrequenziali. cosa significa isofrequenziali? Grandezze elettriche sinusoidali isofrequenziali che vuol dire che hanno tutte la stessa frequenza stessa frequenza F e quindi, viste le relazioni che esistono col periodo T, che è l'inverso della frequenza, e con la pulsazione, che è definita come 2π per f, se misuriamo gli angoli radianti, questo vuol dire l'isofrequenzialità comporta, oltre che avere la stessa frequenza, anche lo stesso periodo, e la stessa pulsazione. Quindi tutte le grandezze elettriche in una rete elettrica in regime sinusoidali sono, tra, sono sinusoidali e tutte alla stessa frequenza e alla stessa pulsazione. Quando è che si verifica questo? questo caso, fortunatamente in, una, in tantissime eh, situazioni pratiche perché questa, il, il regime sinusoidale risulta essere verificato nel caso di, quindi abbiamo che il regime sinusoidale verificato per le reti lineari reti lineari a coefficienti costanti eh, cosa significa questo? In, nella pratica che tutte eh, le reti elettriche dove sono presenti resistori induttori e condensatori una volta trascurandone i, eh, quelli che vengono chiamati transitori, cioè gli intervalli di tempo in genere molto brevi rispetto al funzionamento generale della rete in cui eh, si hanno eh, variazioni dovute ad esempio all'apertura, alla chiusura di circuiti, alla... Al passare da acceso a spento di generatori presenti nel circuito, come dicevo, a parte questi transitori, le eh, reti lineari costituite da generatori di tensione e di corrente, quindi... Eh, i cui componenti passivi siano essenzialmente resistori, induttori e condensatori, verificano la condizione di, essere, di eh, presentare funzionamento in regime sinusoidale se vengono alimentati da generatori di tipo eh, sinusoidale isofrequenziali. Vediamo eh, adesso le conseguenze di... Eh, questa condizione. Riprendiamo il caso della grandezza sinusoidale, a questo punto abbiamo capito possiamo anche eh, non, non vederla rappresentata graficamente, quindi stiamo parlando abbiamo detto di reti elettriche in regime sinusoidale. Quindi abbiamo detto che tutte le grandezze saranno rappresentate, cioè saranno eh, descritte da grandezze sinusoidali tutte alla stessa pulsazione omega. Quindi supponiamo di avere una corrente I di T, questa potrà essere espressa da una grandezza di questo tipo, chiamiamola I1, essendo sinusoidale sarà di questo tipo supponiamo che nel nostro circuito esista anche un'altra corrente chiamiamola I2 di T che essendo la rete in regime sinusoidale sarà isofrequenziale con questa con la prima, quindi sarà, avrà una certa, un certo valore efficace I2 diverso in generale dal valore efficace I1 della prima però presenterà la stessa pulsazione ω e in generale una fase diversa uh, ancora immaginiamo una, una tensione V1 di T e questa essendo anch'essa sinusoidale sarà esprimibile da un'espressione simile alle precedenti di questo tipo. E così possiamo andare avanti nella nostra rete elettrica, abbiamo detto che tutte le tensioni, tutte le correnti saranno di tipo sinusoidale, isofrequenziale. A questo punto soffermiamoci sulla eh, rappresentazione di tutte queste grandezze cercando gli elementi comuni e gli elementi invece caratteristici di ognuna di esse. Allora, iniziamo il vedere intanto che tutte queste grandezze presentano la radice di 2 che va a moltiplicare il valore efficace quindi abbiamo che tutte queste grandezze allora radice di 2 è in comune uguale per tutte e invece la, il valore efficace è una caratteristica quindi poi continuiamo l'espressione del seno ovviamente è in comune così come è in comune la pulsazione l'elemento omega t è in comune per tutte e vediamo che l'altro, invece, elemento caratteristico di ognuna delle grandezze sinusoidali risulta essere la fase. Quindi, iniziamo a comprendere il fatto che della rappresentazione della grandezza sinusoidale in realtà i due aspetti che caratterizzano ogni grandezza elettrica sono il valore efficace e la fase. Quindi, quello che possiamo mettere in evidenza è una relazione tra l'espressione nel tempo sinusoidale e la coppia di valori I1 in questo caso fi 1 valore efficace e fase I2 e Fi2, valore efficace e fase per la corrente 2, V1 e FiA, valore efficace e fase per la tensione V1 e potremo proseguire per tutte le grandezze della rete elettrica. Si vede quindi che ogni grandezza sinusoidale in realtà per essere caratterizzata e distinta da tutte le altre non mi serve averne l'espressione completa nel tempo ma mi basta la coppia di valori rappresentate da valore efficace e fase. Andiamo a interpretare graficamente questa coppia di valori, valore efficace e angolo di fase che eh, stiamo iniziando a capire individuano ogni singola grandezza sinusoidale. Creiamo un po' di spazio per proseguire nella nostra descrizione, lasciamoci quindi la coppia di valori di ognuna delle grandezze e rappresentiamo un piano cartesiano questo sul quale andiamo a rappresentare graficamente appunto la coppia di valori in che modo interpretiamo il valore efficace come il la lunghezza di un vettore, quindi noi andiamo a disegnare adesso un vettore che ha, sappiamo come tutti come tutti i vettori è caratterizzato da un modulo e da un angolo. L'angolo corrisponde alla fase, quindi noi disegniamo eh, per la corrente I1 un, un vettore v1 i1 supponiamo sia questo questo vettore ha lunghezza i1 e angolo rispetto all'asse all delle ascisse misurato positivamente in senso anteorario pari alla fase f1 del vettore la stessa cosa possiamo fare per il vettore eh, per la corrente I2 disegnandone il corrispondente vettore, supponiamo che sia in questo caso questo vettore di lunghezza I2 angolo F2, supponendo in questo caso che F2 sia un angolo Negativo, e poi abbiamo nel nostro esempio la tensione V1 e supponiamo che la tensione V1 sia, ad esempio, questa, rappresentata da questo vettore di modulo pari al valore efficace della tensione V1 e angolo F con A. Anche in questo caso, supponiamo che sia negativo, ci troviamo nel quarto quadrante e la coppia valore efficace e angolo di fase della tensione V1 individua questo vettore. I tre vettori così rappresentati vengono dette, eh, sono appunto rappresentati nel cosiddetto piano di Gauss. Piano di Gauss che è definito come un piano cartesiano avente sull'asse delle ascisse i numeri reali e sull'asse delle ordinate i numeri immaginari. Cosa eh, si intende in questo caso? Nel nostro caso eh, si intende che il vettore rappresentativo della grande, di ognuna di queste grandezze sinusoidali oltre che appunto come vettore può essere interpretato anche eh, come numero complesso quindi costituito da una parte reale e da una parte immaginaria immaginando appunto che il numero complesso sia eh, rappresentativo dell'estremo del vettore. Prendiamo il caso della corrente I1, magari lo ridisegniamo in modo più chiaro quindi ridisegniamo il piano di Gauss asse dei reali asse degli immaginari abbiamo detto consideriamo la nostra corrente i1 di t che è rappresentata dal suo valore efficace I1 e dalla sua fase FI1. Abbiamo detto che questo sia rappresentativo di un vettore che ha modulo, quindi lunghezza I1 e angolo rispetto all'asse delle ascisse FI1 questo può essere interpretato anche l'estremità del vettore può essere interpretata come, una, come un punto rappresentato quindi da due coordinate sul piano di Gauss, la coordinata sull'asse delle ascisse che viene indicata come la parte reale del, eh, del, del numero complesso che individua appunto il, la punta del, vet, del vettore, indichiamolo come I1R, la parte reale, e l'altra componente sull'asse delle ordinate sia la I1I, la componente immaginaria. Quindi la corrente I1, oltre che dal vettore avente modulo i1 e fase f1, può essere rappresentata dal, dalla coppia di valori i1r e i1i, che può essere immaginata appunto come la componente reale, la componente immaginaria di un numero complesso, appunto indicato il simbolo. I1 I1R più J I1I dove J è l'unità immaginaria che sappiamo essere definita come la radice quadrata del del numero negativo meno 1. Questa è la definizione di partenza dello studio matematico del, dei numeri complessi. La parte reale e la parte immaginaria del numero complesso sono ovviamente legati anche al modulo quindi alla lunghezza del vettore rappresentativo e all'angolo dalle relazioni esistenti rispetto a questo triangolo rettangolo che si forma tra questi elementi in cui abbiamo appunto un catetto di lunghezza I1R, l'altro catetto di lunghezza I1I e l'ipotenusa di lunghezza i 1 e sappiamo che le relazioni tra le varie grandezze sono, sono queste. I1 l'ipotenusa è, per il teorema di Pictagora, la, la radice quadrata della somma dei quadrati costruiti sui, sui cateti e l'angolo Fi1 risulta essere uguale all'arco tangente del rapporto fra il catetto che rappresenta la parte immaginaria I1I diviso I1R questa è la relazione che esprimono il, il modulo del vettore e il suo angolo in funzione delle componenti cartesiane, reale e immaginaria, le eh, Espressioni inverse sono quelle che consentono di ricavare la parte reale e la parte immaginaria, note la lunghezza dell'ipotenusa, quindi il modulo, e l'angolo che sappiamo essere i1r uguale a i1 coseno di phi 1 e la parte immaginaria I1m essere uguale al modulo dell'ipotenusa per il seno di Φ1. Quindi abbiamo la coppia di relazioni che mi consentono di passare dalla rappresentazione con la chiamata rappresentazione polare, che è quella per la quale la corrente I1 può essere espressa come appunto il vettore di modulo I1 e di angolo F1 questa è la rappresentazione polare o notazione polare, meglio, e la corrispondente, notazione invece chiamata cartesiana in cui la eh, stessa eh, grandezza rappresentativa I1 si è espressa come parte reale e parte immaginaria. e questa è la notazione appunto cartesiana per concludere quindi noi abbiamo che le, in una rete elettrica in regime sinusoidale tutte le grandezze sono sinusoidali isofrequenziali quindi le, le, ognuna di esse è caratterizzata soltanto dal suo valore efficace e dalla sua fase e quindi può essere rappresentata da un vettore eh, avente lunghezza pari al valore efficace e angolo argomento del vettore della, uguale alla fase oppure può essere, eh, può essere interpretato come un numero complesso avente parte reale e parte immaginaria uguale alle componenti dello stesso vettore sugli assi eh, cartesiani del, eh, del piano di Gauss quindi vedremo che non sarà più necessario usare le espressioni nel tempo per risolvere i eh, circuiti in regime sinusoidale ma si utilizzeranno le rappresentazioni mediante numero complesso per terminare diamo un nome al, al, al numero complesso o al vettore che abbiamo così definito, quindi noi partiamo dalla grandezza sinusoidale, quindi da una sinusoide alla sinusoide, corrisponde un numero complesso o un, eh, un vettore che rappresentativo della stessa coppia di valori e questo vettore o questo numero complesso prende il nome di fasore della grandezza sinusoidale.